Essere qui con voi. Siamo Rossella e Alberto. Alberto si trova al telefono. Ciao Alberto, buonasera. Ciao. Ok, uh, oggi faremo la lettura angelica valida per 8 giorni, quindi da oggi, che è sabato eh, 13 febbraio, a domenica 21 febbraio. Va bene? Eh, ci scusiamo, non siamo riusciti a fare la lettura il weekend eh, scorso per imprevisti che possono accadere. Eh, in previsione di San Valentino faremo una bellissima lettura per voi, abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele, abbiamo le carte della guarigione con le, con le fatte, abbiamo le carte dei sussurri dell'amore, visto che appunto è San Valentino e poi pescheremo una carta dal mazzo eh, del cuore delle carte dell'anima e dell'amore va bene allora prima di iniziare facciamo una breve preghiera di connessione eh, con eh, gli angeli eh, allora care anime infinite quindi questa settimana sarà valida per otto giorni la lettura poi settimana prossima ne faremo una valida per due settimane in, in, per il fatto che ci sarà il seminario di guarigione energetica con le nuove frequenze il weekend fra due weekend quindi il 27 e il 28 di febbraio se riusciremo eh, entro le tre prossime settimane eh, se riusciremo a organizzarci magari quando eh, dal vivo riusciremo a fare un una diretta, va bene, eh, dove magari eh, risponderemo eh, in diretta a voi, sia io che Alberto, va bene, eh, però è molto importante, mi raccomando, vi avviseremo per tempo, non preoccupatevi, anche se in realtà eh, cerco di fare le cose un po' improvvisate perché eh, per far sì che voi cercate di rimanere sempre attenti, va bene, ma questo lo faccio perché magari poi i curiosi si possono intromettere. Eh, io sono un canale molto sensibile alle forze esterne, quindi è molto importante che si crei un'energia armonica e protetta, care anime meravigliose. Eh, quindi, per le persone che decideranno di porre una domanda all'arcangelo Michele e ai propri angeli, è importante che anche voi siate eh, comunque puliti energeticamente, quindi magari vi fate le preghiere prima di porre queste domande. Poi è molto importante che le vostre domande siano domande di amore e non di ego. Se avete dei dubbi su come porre le domande nel mio sito www.connessioneangeliche.com c'è il andate sui servizi da me offerti e c'è il link la lettura angelica con la, come connessione diretta. Potete leggere esattamente cos'è una lettura angelica però comunque dai farò anche un video dove spiego esattamente cos'è la lettura angelica perché è importante capire che gli angeli rispondono solo all'amore e non all'ego gli angeli ci danno le risposte più giuste per noi per il nostro massimo bene e non necessariamente quello che noi vogliamo che loro ci dicano va bene quindi è molto importante questo discernimento che okay? lavorare con l'arcangelo michele insegna proprio questo va Bene, care anime meravigliose, bene, bene, adesso iniziamo la lettura, non voglio essere noiosa, ok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 amore di tagliare tutte le corde egoiche di paura rabbia gelosia competizione controllo giudizio manipolazione sofferenza dolore tutte le energie dell'ego dentro di noi e intorno a noi o nel luogo in cui ci troviamo vi chiedo con amore di liberarci dall'ego con autorizzazione dell'anima e del sé superiore e di tutte le persone coinvolte arcangelo michele con amore ti chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole d'azione di purificare l'energia del luogo in cui ci troviamo di creare uno spazio sacro armonico e protetto nel luogo in cui ci troviamo dentro di noi e intorno a noi aiuta me alberto in questa lettura angelica a ricevere i messaggi guidati dall'alto i messaggi guidati da dio dall'amore dalla purezza degli angeli dell'amore aiutaci ad aiutare il maggior numero di persone possibile affinché i messaggi del cuore possano arrivare a noi e noi possiamo trasmetterli con tanto amore trascendendo l'ego trascendendo il giudizio affinché arrivino puri da cuore a cuore a tutte le anime a tutte le persone coinvolte che questa energia di san valentino che questa energia dell'amore non solo per chi è in coppia ma anche per le, per le anime eh, che sono eh, diciamo single per le persone che in questo momento ancora non hanno trovato la persona giusta eh, chiedo massima guida assistenza eh, affinché tu possa guidare tutte le persone coinvolte nel modo più giusto per il mio massimo bene il massimo bene di alberto il massimo bene di tutte le persone coinvolte e il massimo bene supremo chiedo massima protezione psichica per me per alberto e tutte le persone coinvolte affinché veramente questo uh, sia siano messaggi di di, di guarigione, di amore per tutti grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele grazie Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste è fatto, è fatto, è fatto e così è e così sia ora, per sempre e per l'eternità allora sono molto emozionata Ecco qua la prima carta, abbiamo la carta dell'Arcangelo Michele, esplora le tue possibilità, ok? Sii gentile con te stesso, sii gentile con te stessa, fai attenzione ai tuoi sogni. Vediamo le carte delle fatte, rispetta i tuoi sentimenti, c'è bisogno di una vacanza, anime meravigliose, lascia che sia, ah, queste carte non erano ancora uscite, Ora allora, vediamo le carte dei sussurri dell'amore che sono un pochino più specifiche su questa energia di San Valentino, questa energia dell'amore. Amore per noi stessi, prima di tutto, ragazzi. Sono saltate fuori, io eh, dico che le dobbiamo leggere. Allora, tu sei senza limiti, ok? No limits onestà è essenziale, va bene, questo riguarda il lavoro di coppia, relazioni anche di amicizia, tra virgolette, l'amore fa la differenza, che belle queste carte, ed è venuto il momento anche di eh, abbracciare le tue emozioni, va bene, ok, quindi adesso L'ultima carta finale, le carte del cuore, che sono molto belle. Era da un po' che non le, le abbiamo usate quest'estate con Alberto, e poi non le abbiamo più usate. Ma hanno dei messaggi molto, molto belli. messaggi dell'anima, dei disegni molto, veramente belli, stupendi. Ci sono tutte un po'... Ok, è uscita questa, bellissima, in onore di San Valentino. E poi andremo a leggere il messaggio che c'è dietro, va bene? Allora, prima di iniziare mandiamo un attimino le foto ad Alberto. Allora... Aspetta, non sto vedendo niente, Alberto. Wow. Allora, siamo pronti, va bene? Ok. Hanno iniziato ad arrivare già dei messaggi ancora prima che... Eh, mentre mi schiavo le carte. Allora... Esplora le tue possibilità, questo, questa carta ha diversi uh, significati. Diciamo che questo è un momento di transizione per molti di voi, eh, molti di voi devono prendere delle decisioni importanti sia dal punto di vista sentimentale sia dal punto di vista di decisioni lavorative, eh, decisioni importanti che a qualche livello sta, possono cambiare il vostro destino per così dire eh, diciamo che eh, prima di agire è importante dice l'arcangelo michele capire bene dove vuoi andare che direzione vuoi veramente intraprendere va bene quindi non agiate di uh, di, di pancia ma di uh, se, cioè dovete connettervi col cuore cosa vi dà Gioia. Il, la bussola della nostra vita è sentire cosa mi dà gioia, cosa mi fa. Posso anche avere un po' di paura ad agire, a, a, a prendere una decisione importante, ma la domanda è se io questa decisione non la prendo se io non faccio quella cosa se io non, non parlo con quella persona se io non inizio a, fa, a mandare avanti questo progetto se io non mi propongo se io non faccio quella telefonata cos'è sto meglio o sto peggio cioè dovete chiarire dentro di voi Cosa è meglio per voi, va bene? Ci sono tante possibilità, ok? Quella magari non è l'unica via, magari ce ne sono altre, quindi valutate bene prima di agire, ma non, non procrastinate, cioè se dentro di voi, quanto se siete indecisi, dice l'Arcangelo Michele, ma se dentro di voi avete chiare le idee, allora potete anche... Agire, C'è situazione e situazione, va bene? Ok, sii gentile con te stesso, non pretendere da te stesso da te stessa eh, chissà cosa, alle volte siete troppo severi, alle volte avete troppi pensieri, eh, vi, vi giudicate, vi parlate male, eh, vi, vi scoraggiate, cercate di mandare più amore a quella persona che vedete davanti allo specchio, Ossia voi stessi, la vostra anima, il vostro corpo, voi siete um, composti di tante parti, no? C'è il vostro aspetto fisico, c'è la vostra mente, le vostre emozioni e la vostra anima, voi siete un tutt'uno, quindi amate e rispettate il vostro corpo, amate e rispettate la vostra persona, amate e rispettate, dice l'Arcangelo Michele, la vostra persona sensibilità, eh, diciamo che per prendere questa decisione che vi sta tanto a cuore magari dovete un pochino centrarvi, radicarvi, fate un po' di meditazione, di, di preghiera, ballate, cantate, uscite nella natura, fate quello che vi dà Gioia, questa è la puntata della gioia, Michele non fa altro che dirmi, fai quello che ti dà gioia, alle volte questo, cioè se vi dà gioia, eh, voglio dire lavorare 10 ore al giorno, fatelo, nessuno vi sta dicendo che è sbagliato, però magari dovete anche... Eh, Godere un po' della vita, delle piccole cose, della vostra famiglia, la vostra compagna, il vostro compagno, eh, hanno bisogno di coccole, di attenzioni. C'è anche una parte cinestetica di voi, va bene il sentimento, va bene. Eh, molti di voi sono visivi, altri sono più uditivi, no? Abbiamo dei sensi più o meno sviluppati in maniera diversa, però c'è bisogno anche di contatto umano, di abbracci, di amore, va bene. Se siete single, dice l'arcangelo Michele, amate voi. Stessi, abbracciatevi coccolatevi fate qualcosa che vi fa eh, gioire va bene eh, diciamo che alcuni di voi hanno la capacità di avere dei messaggi attraverso i sogni ragazzi ultimamente ho avuto un sogno premonitore si è manifestato michele mi ha messo in guardia e alle volte i sogni ci parlano ok eh, alle volte questi sogni ci avvisano che siamo troppo legati alle energie del passato abbiamo bisogno di liberarci dal passato di guarire dal passato eh, sono sincera io ho fatto una meditazione strepitosa ehm, durante il seminario di connessione angelica quando era due settimane fa alberto vero eh, io non so cosa fare con questa meditazione, è molto potente per uscire dal passato, adesso devo valutare mh, se pubblicarla perché comunque vediamo, vediamo dove verrò guidata, però eh, non fa, Michele non fa altro che dire usciamo dal passato che ci trattiene a queste energie di dolore, di paura, di sofferenza, però dobbiamo anche essere un po' intelligenti, dice l'Arcangelo Michele, perché il passato di dolore magari ci ha insegnato delle lezioni, quindi cerchiamo di non ripetere gli errori del passato per non rivivere il dolore del passato, però è anche vero che mh, alle volte quando molte relazioni sbagliate potrebbe essere un ex fidanzato, un ex collega, no? delle relazioni del passato a qualche livello eh, Devono, devono essere anche guarite, bisogna perdonare, bisogna staccarsi e bisogna liberarsi dai ganci che ci legano al passato affinché nel presente o nel futuro non creiamo situazioni analoghe con le altre persone se non rischiamo di rovinare tutto. Quindi Michele dice guariamo il nostro cuore, perdoniamo, lasciamo andare, però se nel presente stiamo creando situazioni simili, indipendentemente da noi, cioè se delle persone ci stanno trattando male, se delle persone uh, non ci comprendono, non capiscono la nostra sensibilità, uh, perdoniamo sì, Cerchiamo di comunicare, tanto è vero che la carta di San Valentino parla di una comunicazione da cuore a cuore, allora laddove l'altro ci viene incontro possiamo anche perdonare, lasciare andare e questa relazione può assolutamente andare avanti e evolvere nell'amore. Laddove però ci sono troppe cose che ci buttano giù, ci creano stress, Michele dice anche di tagliare le corde, quindi care anime infinite, io credo che l'energia del San Valentino ci ricorda a tutti l'energia della coppia, l'energia dell'amore, però laddove non c'è sintonia, laddove non c'è comunicazione, laddove non c'è crescita, anche da esperienze che possono essere più o meno negative, l'importante è diciamo perdonarsi, l'importante è comunicare, l'importante è andare avanti, laddove questo non avviene bisogna assolutamente tagliare le corde, tanto è vero che gli angeli eh, ti stanno dicendo di rispettare i tuoi sentimenti, quindi di essere gentile con te stesso, con te stessa, abbi rispetto di te, non solo tu con te stesso o te stessa, ma per non permettere che gli altri ti manchino di rispetto, va bene, assolutamente. È troppo importante che tu senti nel tuo cuore di... Di, di meritare di essere amato, di meritare di essere amata, di volere una vita piena di gioia, di allegria, di spensieratezza. Michele dice, è il tuo sacrosanto diritto di nascita. Se le persone intorno a te, che siano amici, parenti, eh, il tuo compagno di vita, la tua compagna di vita, hanno la tua visione, benedetto sia, ma se queste persone ostacolano la tua gioia, tu sai cosa devi fare. Esplora le tue possibilità, hai tutto il tempo per decidere, si gentile con te stesso, non, non, non dare troppa pressione a te, eh, cerca di trovare uno spazio sacro, armonico e protetto che ti aiuta un po' a comprendere dentro di te cosa veramente la tua anima ti sta dicendo esplora i tuoi sentimenti e rispettali significa ascoltare cosa l'anima ti sta dicendo ti farebbe molto bene una vacanza staccare un po cambiare ambiente cambiare energia che so un weekend in un'altra città se dio vuole che ce lo consentiranno o se no anche uscire un po eh, nella natura a fare vacanza può voler dire anche staccare un po da lavoro va bene prendersi quei due o tre giorni per te stesso per ballare danzare scrivere cantare gioire meditare eh, goderti un po la vita perché hai diritto di questo eh, c'è proprio un bisogno molto molto grande e molti di voi in questi giorni dovranno prendere delle decisioni importanti è questo che mi fa vedere va bene e lascia che sia cioè ci vuole anche una, una, una, una bisogna anche arrendersi un po all'amore divino sapere che tutto è perfetto quando noi preghiamo quando noi ci affidiamo quando noi ringraziamo per quello che abbiamo quando noi iniziamo a vibrare in una frequenza di amore sappiamo che in nome dell'amore può accadere solo il massimo bene per noi eh, assolutamente l'amore di vino dietro le quinte sta lavorando per aiutarci e lasciamo anche che eh, tutto arrivi nel momento giusto senza forzare gli eventi. Perché, se noi andiamo a, a dire a Dio: guarda, Dio, io vorrei questo, questo e quello, vorrei che lo facessi così così e non funziona così, va bene. E anche nei nella guarigione, in, in una relazione d'amore, di amicizia, di lavoro si comunica, si parla e poi ci sono anche dei tempi divini affinché tutto si assesta, va bene? Cioè non, non pressiamo, non forziamo, lasciamo andare e arriverà il meglio per noi. Quando noi preghiamo per il nostro massimo bene, il massimo bene di tutte le persone coinvolte, qualunque cosa accada sarà il meglio per noi e per tutte le persone coinvolte, sei senza limiti. Ok, tu puoi creare una vita meravigliosa in nome dell'amore, puoi fare tutto quello che decidi di fare, sei un'anima infinita, sei un'anima che ha scelto la via dell'amore, sei un'anima che veramente ha delle grandissime capacità di creare nuove realtà, siamo in un momento di grande cambiamento nel pianeta, eh, quello che valeva dieci anni fa non vale più oggi, stiamo tutti evolvendo, nuovi lavori, nuove idee, nuove competenze, quello che ripeto era valido prima non è valido adesso, stiamo sempre cambiando, stiamo evolvendo, è per questo che le cose di prima adesso ci annoiano, è per questo che si è anche un po' spinto, spinta a cambiare. Idea a cambiare città, a cambiare nazione, a cambiare lavoro, è perché ti sta stretto il vecchio, ma abbi un po' di compassione per te stesso e te stessa, anzi eh, ascolta quella grinta dentro di te che ti sta spingendo al cambiamento, perché cambiamento non è una cosa negativa, cambiamento è perché tu devi essere più felice, hai chiesto la felicità e alle volte devi fare quei passi necessari per cambiare, se no se tu pensi, fai le stesse cose che facevi dieci mesi fa un anno fa cinque anni fa otterrai gli stessi risultati capisci se ti stai in più anche annoiando ti senti questa spinta che da una parte vuoi agire poi se bloccate paura cioè esci da tutto questo rilassati un po lascia fluire l'energia e fai fai quello che senti di fare perché ripete l'arcangelo michele il potenziale umano è infinito siamo tutte anime meravigliose noi possiamo essere creati avere tutto ciò che vogliamo in nome dell'amore, perché in nome dell'amore creiamo il futuro dell'anima, se creiamo seguendo l'ego, lo stress, la paura, o l'ego, l'egocentrismo che io voglio fare perché devo dimostrare qualcosa agli altri, ecco quella è già un'intenzione sbagliata e quindi non vai eh, da nessuna parte va bene poi questa è anche una carta speciale per coloro che in questo momento hanno paura di non riuscire a trovare la persona giusta che hanno paura di rimanere soli assolutamente non è così esci da questa energia perché c'è un'energia di cambiamento alle porte molto molto potente ma per tutta l'umanità ok ok allora, l'amore fa la differenza, ripetiamo, dicono gli angeli, la via dell'amore è la via, eh, perché voi vi potete girare quanto volete, a destra, a sinistra e sbattere la testa al muro, nel senso che eh, io voglio avere successo, Il successo non è, non è una cosa che non è eh, in linea con l'amore, dipende da cosa intendo io per successo, capite? Perché se per me successo vuol dire eh, essere ricco così gli altri mi ammirano, capite che non sono intenzioni. Uh, particolarmente luminose anche perché poi magari il successo lo raggiungete gli altri vi ammirano e dentro piangete ragazzi questo mi è successo a eh? me quando tanti anni fa lavoravo per una compagnia, eh, stavo avendo tanto successo, non è che io volessi essere ammirata, però tutti mi ammiravano, no, tutti eh, mi volevano, non lo so, mi, mi davano anche fastidio, tutte queste attenzioni, però io piangevo dentro perché l'anima voleva che io mi amassi di più, l'anima voleva che io eh, mi rispettassi di più, perché io dovevo fare un percorso di allineamento all'amore, capito? perché il vero successo è quello, quando io ho realizzato sia la mia parte lavorativa, ma anche la mia parte spirituale, le relazioni giuste, il compagno giusto, capite, anime meravigliose, quante di voi, io lo so, non sono felici col proprio partner, ponetevi la domanda giusta, non buttate il vostro tempo, la vostra vita o gli anni con una persona che non va bene. Primo perché vi, vi, togliete, vi, vi state togliendo il permesso di essere felici voi e travergolette neanche il vostro partner è felice pienamente, capite? È molto importante questa energia: l'amore fa la differenza. Quindi io amo prima me e poi posso amare un'altra persona, e alle volte amare un'altra persona vuol dire anche lasciarla libera di scegliere. Ci vuole una grande, grande, un grande, una grande forza. Quella forza voi la potreste, la troverete attraverso un lavoro di autoguarigione, di rispetto per voi stessi, di amore. Per voi stessi alla fine la via maestra dell'amore, dice l'Arcangelo Michele, vi porterà gioia infinita in tutti gli aspetti della vostra vita. Se continuerete a seguire l'ego è il vostro libero arbitro, dice l'Arcangelo Michele. Quindi ricordiamoci di pulire la nostra intenzione, l'intenzione è un laser, un laser che può fare la differenza nelle nostre vite, ok? Allora, onestà amore. Amore, <ride> come che mi stessi rivolgendo a un'unica persona, l'onestà tra con la persona che ami, col tuo capo, con la tua amica. Certo, io mi rivolgo in questo momento alle copie, visto l'energia di San Valentino, però è valido in tutti i livelli, va bene? Essere onesti è fondamentale per aprirsi all'altra persona. Se abbiamo sbagliato dobbiamo avere il coraggio di parlare, di parlare comunicare, di dire la verità, se non ci sentiamo di fare una cosa dobbiamo avere il coraggio di aprire il nostro cuore e dirlo all'altra persona, se amiamo una persona dobbiamo avere il coraggio di dirglielo, se no ci porteremo dentro questo fardello per tutta la vita, va bene? Dobbiamo parlare con verità e integrità, i nostri bisogni, abbiamo bisogno di un abbraccio, abbiamo bisogno di uscire di evadere per chi è sposato, chi è fidanzato e sta facendo una vita monotona. Dovete dire al vostro compagno la vo il vostro bisogno, perché ripeto: la comunicazione vi può aiutare a portare il vostro rapporto in un nuovo livello. Ma laddove l'altra persona non vuole, non, non, non, non è compatibile in questo modo, magari dieci anni fa lo era, oggi non lo è. In questi casi, è meglio allontanare ok va bene eh, diciamo che mh, quando noi anche utilizzando no dice l'arcangelo michele mh, prossimamente farò dei video sulla legge dell'attrazione però alle volte noi attraiamo davvero perché è una legge potentissima e attraiamo quello che chiediamo e a me è capitato un sacco di volte però se non siamo molto chiari poi ci arrivano le cose strane no quando noi chiediamo l'uomo, l'uomo, cioè l'anima la, gemella, anime gemelle ce ne sono tante, chiediamo l'anima gemella compatibile per questa vita, per il mio livello spirituale e l'anima gemella giusta per me in questo momento e poi dobbiamo essere chiari, voglio un compagno per due mesi, tre mesi, tre anni o per la vita, capite? Quindi l'anima compatibile, perfetto, è perfetta per me, per questa vita, in comunione di intenti, con gli stessi valori. Capite ragazzi? Abbraccia le tue emozioni, se in questo momento sei un po' giù, lavora per tirare su le energie e le frequenze, c'è bisogno che tu mantieni alta l'energia. Perché dove mandi l'energia, focalizzi la tua energia in una data cosa e gli eventi si manifestano in base alla tua frequenza. Noi siamo energia, noi emaniamo frequenze, va bene? Per la legge dell'attrazione, la legge delle, della risonanza, noi in base a come vibriamo attiriamo eventi, persone e circostanze nella nostra vita, va bene? Quindi è molto importante che ascoltiamo le nostre emozioni, per carità, se stiamo soffrendo guariamo il nostro cuore perdoniamo va bene se una persona ci dà gioia non sottovalutiamo questa emozione se una persona ci dà altre emozioni che non sono di amore lasciamola andare va bene quindi per piacere ascolta le tue emozioni perché la tua anima attraverso le emozioni ti sta parlando va bene ok Bene. Allora, questa è la carta finale, ma le leggeremo alla fine. Adesso diamo la parola ad Alberto. Alberto, tocca a te. Eccomi qua. Sì, eh, eh, vedremo appunto dopo la carta finale, perché sono abbastanza curioso. Comunque intanto mm. ripartiamo dal principio. Beh, eh, ho notato che alcune carte in realtà le avevamo già pescate, però giustamente poi i messaggi a volte anni si ripetono, eh, perché è giusto anche evidenziare certi concetti E giustamente se magari non vengono compresi vengono ripetuti più volte perché sappiamo insomma che l'umano eh, ovviamente c'è la, la parte umana più che quella divina delle volte un po' pecoccio come dicono a Roma allora si continuano a fare esperienze ed è come se dall'alto dicessero vediamo quando questo si stufa quando capisce e va a eh, bravo esatto loro hanno pazienza, hanno pazienza infinita secondo me mm. dobbiamo capire che ci dobbiamo proteggere, che se appunto una cosa non va, bisogna andare oltre, lasciare andare è pian pianino a spese nostre lo capiamo e, comunque allora prima carta, esplorare le tue possibilità figura a cavallo quindi insomma cavallo animale che rappresenta valori nobili no? eh, animale sicuro di sé eh, quindi Sicuramente diciamo, ha a che fare probabilmente, con, con l'onestà nei propri confronti, con uh, la fiducia che si ha verso di sé. Quindi questo esplorare le possibilità ci sta perché comunque diciamo che a prescindere dall'ambito che adesso si parla di San Valentino qui può essere l'ambito amoroso ma può essere tranquillamente anche ambito lavorativo piuttosto che uno certo. è giusto sempre tra virgolette che si guarda un po' intorno nel senso che capisca se la situazione che sta affrontando è quella più corretta per sé o se magari a qualche livello si sta accontentando fare un piccolo bilancio con questo no? campo infinito delle possibilità magari uno delle volte si sente un po' in trappola e dice cavolo eh, vado avanti con, con questa cosa perché non lo so non mi sento in grado di fare altro non vedo altro ricordati che tendenzialmente è una grande fuggita questa perché c'è sempre qualcosa di meglio se tu ci credi, però eh, cioè, se tu mh, ti accontenti, comunque non, diciamo, non vai oltre la zona di comfort, non studi, non uh, fai un qualcosa in tv è normale che rimani lì e, e ti puoi lamentare solo con te stesso, non è che puoi lamentare col mondo esterno, che ovviamente è una proiezione, no? Per quello quello certo. che credi. Ecco, e seconda carta, ovviamente, insomma, è un concetto che ultimamente viene espresso tante volte e personalmente tutto sommato lo sto anche vedendo piacevolmente, tutto sommato quello della gentilezza ovviamente a partire da se stessi, cioè questa figura con credo sia un agnellino. Sì. E insomma, se c'è un animale in assoluto che rappresenta proprio questo aspetto e anche dell'innocenza, della purezza, eccetera, è proprio, proprio l'agnello direi e Quindi cioè, naturalmente è sempre molto importante l'approccio, no? a prescindere anche qui dall'ambito, da, da, dal fatto che uno possa essere più o meno esperto e quant'altro. Come dicevi bene tu prima, cerchiamo di non essere troppo esigenti, cioè non siamo superman o no, ma cioè, potenzialmente sì, però bisogna anche capire i limiti, se io so il mio obiettivo è quello di me, eh, Adesso, mi piace lo sport, lo voglio fare un buon tempo sulla corsa di 10 km, faccio l'esempio a caso, è normale che dopo che mi alleno da poco non è che posso fare il tempo che fa quello che ha fatto il record, ma io dire, cioè io, io è sempre una gara con noi stessi, no? quindi mm. prima di guardare gli altri uno deve capire eh? prima di tutto se è lo scopo della vita o se è un hobby, e, e dopo comunque è, è, è un allenamento quotidiano, no? quindi non è che il primo giorno sei già un fenomeno con calma, con in calma, insomma gradualmente si va, si alza l'asticella, si va sempre un po' oltre, però con rispetto, no? Cioè eh, è una competizione in un certo senso, ma una cosa dolce, non no, che bisogna vincere a tutti i costi, se no, si va nell'attaccamento, si va proprio come dire, nella serie: sì, magari tu raggiungi il obiettivi, magari vinci però cavolo, ti sei anche fatto per la bruciata, perché hai fatto prevalere proprio l'aspetto egoico no? e non hai guardato in alcun modo i lati umani, Io, cioè, non è che dico l'importante è partecipare della serie, vabbè, eh, mi accontento anche qui, però eh, trovare un po' una via di me, no? è molto importante assolutamente l'approccio con, con noi stessi e anche con gli altri, perché magari ci capita di insegnare delle cose agli altri, e giustamente anche qui puoi trovare quello che ci arriva subito su una cosa, puoi trovare quello che ci mette di più, certo. ma come dicevo tempo fa quello che ci mette di più magari è molto più bravo dell'altro, eh? cioè ognuno ha i propri tempi e, e questo è sacrosanto, cioè i ritmi naturali, no? la natura ci insegna questa cosa qua, quindi sempre estremamente flessibile, no? mai, mai troppo esigenti, cioè certo. per l'eccellenza ma non per la perfezione, non il perfezionismo che soprattutto a certi livelli è veramente una vera e propria malattia perché è proprio è un, non accettare praticamente la minima sconfitta il minimo difetto, no? diventa proprio una cosa terribile, cioè uno vive il maestero. Ecco, poi eh, la carta successiva, insomma, naturalmente, eh, si parla anche di stare attenti a quello che sognavo, no? quindi insomma, durante la notte ovviamente è, è come se fossimo senza difisi in un certo senso, no? quindi entriamo in un mondo ovviamente che non è quello diurno e qui ovviamente ancora una volta c'è sicuramente l'invito a fare tutte le varie preghiere di protezione assolutamente appunto, bravo estremamente delicato. tu prima parlavi di quel sogno insomma, che hai raccontato anche a me insomma, sì. eh, sappiamo che dobbiamo assolutamente proteggerci soprattutto se il nostro scopo è di un certo tipo e poi io consiglio realtà, Alberto guarda eh, dalla settimana scorsa che ho fatto quel sogno Uh. eh un sacco di persone, non volevo interromperti ma questo lo voglio dire alle persone che ci stanno seguendo io non credo che riguardasse solo me perché un sacco di persone intorno a me hanno ricevuto attacchi su attacchi in un modo o nell'altro eh, e quindi l'invito li veramente dall'Arcangelo Michele a pregare a chiedere il suo aiuto, la sua protezione, perché le forze ci sono dei periodi in cui si hanno dei picchi non chiedetemi il perché eh, quest, il periodo scorso questo un po che sta arrivando ci sono molti attacchi dalle forze contrapposte all'amore ok quindi da una parte c'è l'attacco dall'altra c'è anche cadere in tentazione nell'ego quindi io con amore io non volevo interrompere chiedo scusa ad alberto però questo sogno che ho fatto era proprio non, sono, non riguardava solo me molti clienti molte amiche un sacco di gente che mi sta dicendo gliene stanno succedendo di tutti i colori quindi un invito alla preghiera un invito alla Protezione, grazie Alberto, che l'hai detto, veramente? Scusa, no, no, perdonami, mi... continua allora, Per quanto riguarda sempre, diciamo, la parte notturna, il sogno inteso come sogno proprio onirico, quello che si fa sì. di notte, in un sogno sinonimo di obiettivo. Ovviamente. Eh, come dire, anche lì bisogna distinguere tra le paure, le cose che uno si immagina ma che non sono reali certo. e le cose invece del tipo, che ne so, nel sogno ti vedi guaritore piuttosto che, allora quello invece è, cioè quello è un qualcosa che ti indica la strada, no? E invece parlando di sogno come sinonimo, sinonimo di obiettivo, anche qui potrebbe essere un po' attenzione, cioè cercarti di capire, ma le tue priorità quali sono in questo periodo? Hai fatto un po' più di chiarezza o hai sempre gli obiettivi che avevi dieci anni fa? Cioè, eh, perché... Yeah. Questo che stiamo vivendo è un momento di grandissima opportunità, perché veramente c'è una possibilità di, di risveglio che è totale. Assolutamente. Che, cioè, che spariranno un sacco di vecchie professioni e ne arriveranno altre bellissime, perché oramai fra intelligenza artificiale, internet e tutto, eh, vedrete che, che tante cose, per forza di cose, scusa il gioco di parole, spariranno. Mm. E allora questo è un titolo ancora di più a cercare di capire cosa vuole l'anima. Esatto. In una volta eh, e quindi... E quindi insomma è, è una grande opportunità e ovviamente come dicevi tu cosa succede che più il sogno è grande più il compito è grande più c'è la porta aperta che non va come un nemico ma come una sfida ehm, però cerca di, di portarti da un'altra parte ovviamente no? e quindi tu devi capire di continuare ancora di più perché è una battaglia in un certo senso e quindi continuare con le preghiere di protezione, di liberazione di se stessi, della casa, degli ambienti, degli altri. Eh, in tanti siamo sotto attacco, cioè purtroppo non... è normale perché adesso che siamo proprio a, a un passo dalla luce in un certo senso, perché c'è proprio un cambio di paradigma e eh tutto sì. quanto, è normale che qualcuno non, non lo vuole accettare, no? quindi figurarsi, cercano di fare carte false, esatto. non c'è senso per impedire questa cosa, ma non ci riusciranno, perché con tutto questo piano, senza parlare di complotto, ovviamente però involontariamente hanno, hanno aperto le porte a un sacco di cose positive per fortuna e, insomma, e, e lo vediamo, lo vediamo. Ecco, passando alle carte successive, eh, rispetto ai tuoi veri sentimenti, anche qui insomma, si fa riferimento alle emozioni a fare chiarezza, cioè rispetto... Rispetto alla base della vita in tutto, cioè rispetto significa che uno in qualche modo, a qualche livello, proprio è, è indifferente a qualcosa, ha no? dei bisogni ed è estremamente pericoloso perché poi questa indifferenza va anche verso gli altri no? e quindi diventa qualcosa di pericolosissimo. Eh, ma soprattutto i veri sentimenti, cioè interrogarsi, se eh, anche prima mi raccontavi no, di qualche aneddoto perché ci sono persone che sono sempre più sensibili, ma quello che sento veramente Dio no, me l'ha permesso qualcun altro. Esatto. E non mi ha permesso di entrare. Allora, cominciare a dire di no, cominciare con assertività a eh, mettere dei benedetti paletti, ok, perché ok buoni, ok luce, ma non è che facciamo entrare eh, tutti, non siamo eh, i bidoni della spazzatura, ok, esatto. quindi attenzione e sempre ovviamente con l'atteggiamento giusto, perché le persone le possiamo anche aiutare se parliamo, se parliamo eh, non in un malo modo ovviamente, perché se no si rischia di passare dalla parte del torto. Poi giustamente una vacanza, perché chiaramente soprattutto in una fase come questa, in certi momenti magari un po' particolare, diciamo sia attiva ma anche passiva, in un certo senso è giusto anche prendersi limiti liberi, ora è evidente che non si può fare una vacanza vera e propria perché ci sono dei limiti oggettivi però eh, può essere una passeggiata, può essere semplicemente fare qualcosa di diverso qui c'è un pappagallo, adesso io non invito a comprare animali esotici perché direi mm -hmm. che magari un serpente dalle nostre parti forse non vivrebbe benissimo Per quanto io amo i serpenti un pappagallo forse si può anche comprare o banalmente anche solo guardare un documentario su YouTube è, è, è una sorta di vacanza, no? cioè, eh, ti guardi un documentario, penso, sulla Thailandia in HD, con della musica in sottofondo, impari e stai bene, ti rilassi quanto stai di zero. Eh, cioè, ti in, in attesa che il turismo riparta, ovviamente, no? Quindi, bisogna anche fare un po' di necessità virtù, no? Approfittare di quello che abbiamo a disposizione. E lascia che sia, insomma, anche questo è un invito che è già capitato più volte, giustamente, c'è questa figura che sembra eh, in qualche modo rivolgersi al cielo, come per dire eh, affido a te no? le mie preoccupazioni, lascio, lascio il controllo, non mi fido, perché giustamente uno deve avere anche l'intelligenza di capire su cosa può, agire e deve, e cosa invece è, è, è bisogna lasciare stare, perché è sempre un po' un gioco di equilibrio, no? anche quando uno ha un obiettivo, perfetto, io eh, mi muovo in quella direzione, che ne so, io ho affermazioni positive, agisco, eccetera, però allo stesso tempo deve esserci sempre il non attaccamento, no? Quindi, esatto. come samurai, no? Cioè, agisco, ho la vittoria in mano, ma allo stesso tempo agisco come a qualche livello, anche se non va, mamma mia, a lo stesso, vuol dire che ci sarà qualcosa di meglio, no? Questa cosa è molto importante, perché altrimenti si è nel, nel troppo desiderio, no? E quindi diventa una cosa quasi masochistiche in un certo senso, no? Mm. Verso, verso gli altri. Ecco, poi carta successiva, sei senza limiti, anche questa l'abbiamo pescata più volte, puoi fare tutto quello che scegli, tutto quello che scegli, perché se non scegli, eh, innanzitutto qualcun altro sceglie per te, perché eh, le scelte sono inevitabili, e non è detto che qualcun altro faccia delle scelte che sono proprio in armonia con te stessa, perché se non essere superiore, eh, insomma... E' altro, ecco. E quindi eh, cosa vuol dire? Essere senza limiti mi viene in mente, voglio dire, Dio, cioè chi è eh, più senza limiti di Dio, no? Noi parliamo di Michele, giustamente, Michele significa, Michele significa colui che è come, è Dio. come Dio. E, e, e com'è una creatura che è come Dio? È pensata come Dio, cioè una creatura che ha un cuore infinito, no? Che ama, che perdona. Fatto di amore incondizionato, incapace di provare praticamente negative, perché è proprio amore puro, etere puro, in più anche con una mente brillantissima, no? Quindi, come eh, dire, proprio apertura totale, no? Capacità di realizzare appunto qualsiasi cosa eh, voglia fare, eh, come diceva la prima carta, apertura no? alle infinite possibilità, quindi Uh, insomma questo è un invito, un invito tosto, come dire guarda che tu hai senza limiti, cioè quindi non, non raccontarti scuse, cioè non, eh, quali sono i tuoi alibi per non raggiungere i tuoi obiettivi, fai le cose che vanno fatte, segui la comunità e vedrai che starai bene, perché ripeto accontentarsi poi diventa un po' difficile, perché esatto. poi, eh, soprattutto in questo momento, infine, veramente c'è questo risveglio potente, e bisogna andare oltre, c'è poco da fare perché sennò si diventa poco stagnanti no? come è l'economia adesso che necessariamente dovrà ripartire perché insomma questo sistema ha fallito chiaramente carta successiva, l'onestà è essenziale, cioè vedete quante volte si parla di emozioni, di integrità no? di essere eh, proprio sì. eh, veramente onesti con se stessi parla con amore e con verità verità perché ovviamente le hanno le gambe corte quindi non eh... so non è un invito certamente a, come dire, a vivere una vita fatta di menzogna perché poi eh, le prime bugie le diciamo noi stessi e quindi, e quindi è un problema, insomma. E, cioè, questa, questa integrità è fondamentale no? perché ti permette proprio di fare selezione appunto sul percorso con le persone perché altrimenti si rischia magari al di là dell'accontentarsi proprio di fare delle cose, di attornarsi di persone che non sono in linea con noi e questo ci crea una grandissima perdita di tempo, mm. di energia, perché diventa un bisogno di approvazione degli altri, ego è eh, il posto dell'amore, questa roba qua, no, e anche qua ti vengono sempre i collegamenti con altre carte, con i tarocchi, con no? cani maggiori e i minori, è come quando uno si prende un miliardo di responsabilità, non vuole fare il fenomeno non vuole aiutare tutti perfetto, da un lato ci sta, perché noi anime sensibili vorremmo salvare il mondo con la carta, se potessimo, no? certo. Come diceva la famosa frase di un testo intuista, possano tutti gli esseri sentienti, quindi non solo gli uomini, stare in pace, una roba del genere, eh sì. ma allo stesso tempo io devo anche fare spazio dentro di me, perché se c'è qualcosa che non va bene, signori, lascio andare, e faccio spazio per altro, se no tornando così prima, divento un bidone a spazzatura, e prima o poi questo bidone bisogna un po'... Eh, cioè già, togliere le cose, no? Perché quando si è, si è pieni eh, è un casino dopo. Poi eh, l'amore fa la differenza, giustamente, anche questo l'abbiamo pescata più volte e aiuta a curare le, le ferite passate. Perché giustamente si può trattare assolutamente anche di vite passate, quando magari non c'è un riscontro in questa vita, e soprattutto ti dà un senso di sicurezza e di valore di autostima. E naturalmente. Eh, tornando sempre ai discorsi di prima, se tu non fai la differenza in generale, significa anche qua che ti stai omologando a qualche livello. Perché eh, noi siamo fatti per essere grandi, è inutile che ce la raccontiamo. Quindi, se il mio scopo, il mio sogno, la missione dell'anima è quella roba lì, io devo fare di tutto per fare in modo che quella cosa è lì da lì, non posso accettare altro esatto. eh. Eh, e questo, appunto, come dice la carta, ti permette di guarire al passato, cosa straordinaria, perché tu capisci qual è la lezione del passato. Dov'è che una volta mi sono fermato per inizio per vari motivi, e che adesso invece voglio andare oltre, voglio passare dal karma al dharma cioè basta creare karma, ma andiamo verso l'obiettivo. Ma soprattutto ti senti sicuro di te stesso, cioè ti senti al sicuro, perché ti senti perfetto, ma poi hai autostima perché dici, cavolo, questo è veramente il mio percorso lo faccio con. Di buon valore, lo faccio con passione, e devo aiutare anche altri. Certo, questo è fondamentale, perché altrimenti rimanere eh, piccolini. No, a cosa serve a un certo punto? Bisogna esplodere, bisogna spiccare il volo, è inutile star lì. Quindi eliminare tutte le scuse che ci siamo raccontati o che ci hanno raccontato da sì. tenerci tutti e andare oltre. No, e anche qui secondo me comunque c'è sempre un un richiamo comunque alla notte, ai sogni, al riposo, perché fare la differenza mi fa venire in mente un po', vabbè, non vorrei andare troppo sul tecnico, tu sai benissimo che nella meditazione ci sono varie onde, no? Alfa, eccetera. Ovviamente quando tu dormi vai in delta nella fase più profonda. Sì. Eh, praticamente quando tu sei in delta, sei ad un livello di profondità, di intimità con te stesso, in cui sei in completo affinamento all'ingua, ed è proprio lì che tu ti connetti con te stesso e puoi fare la differenza. Cosa che invece se tu a qualche livello non riesci a dormire bene, non riesci a contattare quella parte lì, eccetera, eh, significa che devi capire perché non arrivi lì. E eh, eh, Devi fare il, il lavoro per, per capire cosa, cosa devi fare. no? Perché, insomma, saranno sicuramente ferite passate, perché in questo cammino sappiamo benissimo che eh, anni, secoli fa, Insomma, le persone erano trattate purtroppo, soprattutto dalla Chiesa, in malo modo, no? Perché anche qui non voglio entrare troppo nello specifico: loro volevano il controllo, ne hanno fatte tutti i colori e quindi purtroppo tante persone sono state eliminate senza mezzi termini, no? senza troppi complimenti. Però adesso siamo qui invece per mettere fine a questa cosa, no? E per fare in modo anche che spirito e materno siano uno. Cioè, questa storia, no? Che lo spirituale deve andare in giro con pochi soldi, vestito, no? Alla Mosè anche basta, cioè se uno lo vuole fare, per carità di Dio, però lo spirito nella materia, Dio nella materia, è anche avere il corrispettivo. Certo, giustamente. No, beh, certo. Tutto, anche se devi essere miliardare, però come dicevi tu, adesso non mi ricordo, mi sembra che sia il processo del perdono che c'è su YouTube, esatto. la allora, città cioè di Michele, cioè, sì. Se tu non hai i soldi, non hai energia, come cavolo fai ad aiutare gli altri? Esatto. sei frustrato prima di tutto, tu dentro, e non aiuti gli altri. Anzi, diventa un misero pietismo, capisci, essere tutti, tutti poveri. Questa cosa vuol dire? Non, non serve a nulla questa roba qua, bisogna andare oltre, no? I sensi di buona, tutte queste cose passate. Ultima carta, poi ti cedo la parola così, sì. Carta finale. Ancora una volta si parla di emozioni, sempre mm. di piano, abbraccia le tue emozioni. Permetti le tue emozioni di venire alla, alla superficie e di essere accettate. Questo alla fine è un po' il, il succo della vita, no? Come diceva anche Jung, ma non solo lui. Se tu inconscio non lo fai diventare conscio, eh, ragazzi, quella roba lì diventa destino. Ti governa. Eh. Mm. Eh, cioè, il vero arbitrio dove, dove lo mettiamo? Bisogna fare in modo di fare chiarezza e, e, ed essere consapevoli di quello che abbiamo detto, no? Quindi, tante volte abbiamo proprio delle emozioni, in questo caso, che se non vengono prontate, accettate, vissute in modo equilibrato, cioè ci incatenano proprio. Cioè, se tu non, fai, non vieni a patti con la rabbia, con la vergogna, con la tristezza, eccetera è normale che comunque sarai sempre un po' nonco, ci sarà qualche parte della tua vita comunque che non sarà soddisfacente che sia nei rapporti umani, che sia nel lavoro, che sia nell'amore e quant'altro quindi devi capire, capire cos'è cos che non funziona, no? perché poi uno per carità di Dio può anche rimanere da solo perché non tutti magari sono portati per stare nella coppia uno nel lavoro può fare delle cose anche lì da solo, non necessariamente lavoro di squadra però io dico che immediatamente fa più soddisfazione comunque stare con gli altri, secondo me, no? condividere. C'era un film che diceva la felicità è reale, sulla vita sei condivisa, cioè se tu hai tanto da dare, stai bene. Porca miseria, è quasi va a ritenersi tutto per sé, no? rimanere lì. Cioè, invece bisogna cercare di fare in modo, chiaramente uno col il proprio modo, uno può fare il guaritore, uno può fare il counselor, uno può fare il regista. Uh, e, e tutto può servire ovviamente a livello olistico, no? a livello quantico quindi espandendo il più possibile cercando di aiutare più persone possibile eh, però è questa roba qua insomma e anche l'ultima carta a giudicare dalle immagini adesso vedrai tutto cosa c'è scritto dietro però parla assolutamente anche qui proprio di equilibrio no? tra maschile e femminile che ovviamente se si verifica poi eh, cioè se crea una coppia è, è la cosa migliore, ovviamente, no? Di Prima dentro fa... di noi e poi fuori di noi eh, esattamente. Sì, è bellissimo. Parla proprio delle due energie: maschile e femminile: Yin e Yang, che comunque ha anche a che vedere col dare e col ricevere, con l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, con la razionalità e il cuore, è tutto un discorso di unione delle due energie, di portarle all'equilibrio e diciamo che quando l'essere umano raggiunge la completezza, raggiunge l'equilibrio dentro di sé, poi riesce a portarlo anche all'esterno, va bene? E diciamo quando un'anima, un, un uomo, una donna riescono a stare bene anche da soli, poi riescono a stare bene anche in coppia, no? per non diventare e anche per non creare un rapporto di codipendenza che poi sarebbe sbilanciato e porterebbe, porta poi il eh, caos come molte coppie purtroppo stanno vivendo, no? Quindi diciamo che qua sta parlando di, infatti, di attivo o di passivo, yin e yang, femminile, femminile e mascolino, ok? Per avere armonia interiore, ok? Bisogna portare equilibrio in tutti gli aspetti della, della tua vita quindi in tutti gli aspetti di chi tu sei veramente, okay? per, allineare, per allinearti alla tua vera natura, quindi alla tua vera essenza di amore, accetta e abbraccia te stesso così come sei, completamente e totalmente, quindi è un discorso come dicevano anche le carte dell'Arcangelo Michele di Amare noi stessi, di portare armonia dentro di noi, così che possiamo portare armonia anche all'esterno. Bene, anime meravigliose, io ringrazio Alberto veramente, grazie infinite. Eh, è stata una lettura molto, molto, molto completa, molto importante. Eh, L'arcangelo Michele alle volte dà dei messaggi ripetitivi perché vuol dire che non abbiamo imparato le lezioni che ci aveva già dato in precedenza, perlomeno non tutti. E comunque, alle volte eh, si presentano nella nostra vita delle situazioni analoghe in un altro livello e dobbiamo superare il test. Quante volte la vita ci porta delle, dei, come un cerchio, no? come un circolo, dei cicli che si ripetono con persone diverse, circostanze diverse e poi sta a noi dove abbiamo sbagliato nel, nel ciclo precedente a cercare di apportare cambiamenti positivi per superare il test, la vita ci testa soprattutto gli operatori di luce che vivono ciclo su ciclo per evolvere più velocemente quanti operatori di luce in pochi anni hanno vissuto eh, esperienze talmente forti che magari Uh, in cicli passati ci volevano 10 vite, no? È, è proprio un discorso di accelerazione anche nel processo uh, evolutivo, care anime meravigliose. Io vi ringrazio, vi auguro un buon San Valentino, una buona uh, settimana. Volevo ricordarvi che il, uh, fra due weekend, il 27 e il 28 di febbraio ci sarà il webinar di guarigione energetica con la nuova energia con le nuove frequenze di luce attraverso gli insegnamenti dell'arcangelo michele tu potrai accedere a questo nuovo livello di guarigione chiudere le porte e i portali a tutto ciò che ho posto alla luce all e all'amore aprirti a questa nuova esperienza evolutiva e di guarigione per portare armonia per portare il riequilibrio energetico fisico mentale Emozionale e spirituale, io ho visto miracoli di guarigione ho visto mio padre riprendersi da un'ischemia e eh, come ho visto persone eh, ricevere più centratura maggiore riequilibrio più energia vitale più eh, più sicurezza in se stessi diciamo che queste frequenze vanno dove devono andare noi dobbiamo imparare a uscire dall'ego a smettere di dire che noi siamo i guaritori no noi siamo guaritori quando guariamo noi stessi quindi dando il vero guaritore colui che permette a se stesso di guarire eh, e diamo la come dire questa responsabilità all'amore divino noi semplicemente siamo dei catalizzatori dei facilitatori della guarigione il nostro compito è allinearci alla luce, all'amore, diventare la guarigione, però questo lavoro veramente ti porterà accelerazione nel processo di evoluzione, eh, ti aiuterà a sciogliere più facilmente i blocchi, eh, ti darà maggiore forza, maggiore coraggio e magari potrai anche facilitare la guarigione nelle altre persone, potresti avere dei risultati straordinari per migliorare la tua vita e aiutare anche gli altri a migliorare la propria vita. Eh, io, questo è uno dei doni più belli che io ho ricevuto dall'amore divino. Eh, L'importante è usare questo dono con saggezza, integrità, amore con umiltà. Se ti senti chiamato, se ti senti chiamata a questa esperienza, saranno due giorni meravigliosi con me, con Alberto. Va bene? Dal web, cioè da casa, eh, ancora non è possibile vederci dal vivo di persona fisicamente, ma le frequenze potranno essere trasmesse eh, anche attraverso uno schermo di un pc di un tablet di un cellulare questo dono rimarrà con te per sempre, la differenza tra me e te è che io so come accedere a questo livello e tu no, imparerai a risuonare con questa nuova energia una volta che si completerà il webinar e queste frequenze resteranno sempre con te in nome dell'amore se sei interessato non esitare a contattarci, eh, ci occupiamo anche di letture angeliche con le carte, senza carte guarigione a distanza con le nuove frequenze e anche di coaching con logo sealing che è un lavoro super straordinario, meraviglioso, non, non smetterò mai di dirlo, sono tanti i risultati che le persone stanno avendo per sciogliere i blocchi, le paure, i sistemi di credenze, per liberarsi da stati di rabbia, di dolore, di sofferenza, per aiutarti a centrarti maggiormente, per avere una migliore della realtà per come veramente non nella maniera distorta in cui noi alle volte vediamo le cose sentiamo le cose a causa da stress da paure da dolore da traumi del passato eh, parlava proprio di questo nella lettura alberto eh, che alle volte il subconscio ci eh, come dire, ci dà le botte perché noi vogliamo delle cose razionalmente ma la nostra parte eh, diciamo invisibile eh, le ferite dell'anima i blocchi le paure devono essere guarite ecco che noi una volta che portiamo guarigione nell'inconscio nelle nostre emozioni lasciamo andare perdoniamo e così via anche il mondo là fuori inizia a cambiare cambiamo dentro e cambia tutto fuori di noi dipende da noi cioè noi dobbiamo un po lavorarci per fare questo ma questo ci consente eh, non solo di riconnetterci alla nostra anima ma anche di di vivere una vita più felice, più vera, più vera, nella, nella verità, nell'integrità e magari riusciamo anche a togliere la maschera e a vivere una vita più autentica in allineamento all'amore. E con questo noi vi salutiamo, vi abbracciamo col cuore e ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti, ciao Alberto!